che voleva venire avanti, prego Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra grazie allora, Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra ho scritto correttamente il Z4 Vic, Victor Quebec Sierra, È corretto? affermativo, affermativo eh, guarda sto provando per la prima volta i 160 metri con una long wire 5.9 più 20 per te QSL? Sì, sì, eh beh, io ho l'antenna messa bene, l'antenna messa bene è alta, ecco, la mia è un fold di dipolo di 79 più 79 metri, e full size, è anche doppio perché c'è la parte sotto che ripiega, 79 più 79, quindi è tena. è pesce tirata in orizzontale, la mia antenna tra due colline, e da solo di 60 metri quindi per forza che arrivano più 20. Io vado dalla radio, tu mi fai 9, eh? mi fai 9 e sono arrivato dalla radio ma capisci c'è l'efficienza dell'antenna, l'antenna è molto alta e è molto